Molti successi derivano da clamorosi flop, e questo non fa eccezione. Scopriamo le origini di quello che forse è il più iconico dei computer Apple. Il Macintosh viene spesso considerato come una creatura legata squisitamente a Steve Jobs, ma in realtà il progetto nacque da Jeff Ruskin, a cui Apple affidò il progetto di realizzare un nuovo tipo di computer. Ruskin era il trentunesimo impiegato di Apple e aveva collaborato con l'azienda ancora prima di esserne assunto, scrivendo il manuale del linguaggio basic per l'Apple II. Dopo essere stato nominato responsabile editoriale nel 1978, iniziò a fare di tutto per migliorare, secondo il suo punto di vista, quei prodotti che normalmente avrebbe dovuto limitarsi a documentare. Un perfetto esempio è dato proprio dall'Apple 2, che originariamente supportava una schermata a 40 colonne di testo. Dal momento che la scrittura e l'impaginazione della documentazione era un'attività che, professionalmente, ne richiedeva il doppio, fece pressioni sulla società per realizzare una nuova scheda video che potesse lavorare a 80 colonne, e infine fu accontentato. Sebbene i progetti originari prevedessero che solo l'Apple 3, destinato all'utenza professionale, avrebbe offerto questa caratteristica. Tra il 78 e il 79, mentre veniva sviluppato proprio l'Apple 3, Ruskin continuò a dare indicazioni e inviare suggerimenti per spiegare la propria idea di computer del futuro. Un computer semplice da usare, molto più intuitivo di quelli già disponibili sul mercato e il più possibile simile ad un elettrodomestico normalmente presenti in ogni casa. Nel 1979 fu messo a capo del team Macintosh. Guardando una sua nota dell'ottobre di questo anno, possiamo leggere alcuni dei suoi desiderata rispetto a questo nuovo computer, che avrebbe dovuto permettere di stampare con facilità e rapidità, offrire la sintesi vocale e permettere l'accesso ad ARPANET, l'antenato di internet. Perfino il nome Macintosh fu scelto direttamente da lui in omaggio alle sue mele preferite, proprio le Macintosh. Il computer avrebbe dovuto essere così intuitivo da non avere per forza bisogno di un manuale per imparare ad usarlo. Tutto questo potrebbe far credere che il modo di pensare alla Macintosh, così come lo abbiamo conosciuto al momento del lancio sul mercato, fosse tutto nella sua testa e che Steve Jobs non abbia fatto altro che metterci la firma. In realtà l'idea del computer, per Jeff Ruskin, era ancora diversa. Pensava ad una sorta di intelligenza artificiale in grado di intuire il volere dell'utente, in base a ciò che veniva digitato sulla tastiera. Non fu mai particolarmente amante del mouse, preferiva i trackball, le tavolette grafiche e persino le penne ottiche, sostenendo che, sebbene le interfacce grafiche fossero sicuramente destinate a soppiantare gli ambienti puramente testuali, incoraggiare l'utente a svolgere qualsiasi attività in modo visuale fosse semplicemente una forzatura. Il modo più efficiente per utilizzare un computer rimaneva comunque l'uso intensivo della tastiera senza mai spostare le mani per passare ad un dispositivo di puntamento. Questo è un pensiero che oggi viene condiviso da moltissimi sviluppatori di software. Nello stesso periodo Steve Jobs era al lavoro sul progetto Lisa, nato nel corso del 1978 sarà commercializzato dal 1983. Il Lisa viene ricordato oggi come uno dei più grandi flop di Apple e con il senno di poi non possiamo stupircene. Un computer da scrivania venduto a 9.995 dollari, dollari dei primi anni 80, con caratteristiche tecniche interessanti ma non così sorprendenti. La parte davvero innovativa in questo computer era proprio l'interfaccia grafica, Guardandola, si fa fatica a distinguerla da quella di un Macintosh, e del resto è impossibile non notare le evidenti somiglianze con i moderni sistemi operativi MacOS. Per molto tempo si è dibattuto sulla reale origine delle interfacce grafiche a finestre, su cui si basano oggi Windows, MacOS o persino Linux. Oggi sappiamo con certezza che ebbero tutte la stessa radice, da Xerox che aprì un centro di ricerca chiamato Park. Qui venne sviluppato, pensate, nel 72, un computer chiamato Alto, dotato di interfaccia WIMP, ovvero Windows, Icon, Menu and Pointing Device, finestre, icone, menu e sistema di puntamento. Il sistema di puntamento era naturalmente il mouse. Sebbene Javr non impazzisse per questa scatoletta, si interessò comunque ai progetti del park e fece in modo di promuovere i contatti tra Steve Jobs e Xerox, desiderando che Jobs si rendesse conto dell'importanza di queste tecnologie. Alla fine del 79 vennero negoziati i termini per una dimostrazione tecnica, facendo sì che la squadra di sviluppo di Lisa potesse apprendere i dettagli di questa innovativa interfaccia grafica. Dopo questa presentazione, Steve Jobs diede immediatamente disposizioni per modificare Lisa, che fino a quel momento era stato trattato come una modernizzazione di Apple II senza una reale rivoluzione dell'interfaccia utente. Un paio di anni più tardi, la progettazione di Lisa era ancora in corso e Michael Scott, l'amministratore delegato di Apple, estromise Steve Jobs dal team a causa dei suoi atteggiamenti ritenuti nocivi per il team di lavoro. Immediatamente Jobs fece in modo di entrare nel gruppo che si occupava di Macintosh. La convivenza durò molto poco, All'inizio del 1982, frustrato dalle continue e feroci discussioni con Jobs, Jeff Ruskin lasciò Apple. Il progetto Macintosh rimase nelle mani del fondatore della società, che non esitò a trasformarlo in base alla propria visione. Ruskin successivamente confermò che il computer che raggiunse gli scaffali dei negozi era molto più simile all'idea di Jobs che alla sua. In ogni caso, chi piaccia o no, il Macintosh è probabilmente, insieme all'iPhone, la trasposizione più fedele del Jobs pensiero messo tutto in un dispositivo. Nel giro di due anni il computer fu pronto. Vedrete come il 1984, non sarà come il 1984. Il lancio pubblicitario con lo spot trasmesso durante l'intervallo del Super Bowl fa già parte della storia. La presentazione ufficiale del 24 gennaio 1984 non lasciò delusi, con un elegante Steve Jobs che avvia un Macintosh e si allontana, lasciando che sia il computer a presentarsi da solo. Letteralmente. Ciao, sono Macintosh, pronunciato con una voce sintetica, robotica, ma decisamente comprensibile. Hello, I'm Macintosh. It's straight get out of that bag. Volendo dare un nome al design di Macintosh, al di là naturalmente delle ampie indicazioni dettate da Steve Jobs, si trova quello di Jerry Manock, assunto dallo stesso Jobs per definire il case di Apple II e in generale per dare il via al dipartimento Apple Industrial Design Group che da quel momento in poi si occuperà di dare una forma a tutti i prodotti e che qualche anno più tardi darà molto lavoro a Sir Jonathan Hive il design che fermerà l'aspetto di iMac, di iPod e di iPhone. Il primo Macintosh poteva contare su 128 KB di memoria RAM un po' striminzita, a dire il vero, il processore principale invece è di tutto rispetto per l'epoca, un Motorola 68000 a 7,83 MHz, lo stesso che l'anno successivo sarà montato da Commodore sul primo Amiga e da Atari sull'ST. Una caratteristica che Macintosh ha in comune con gli altri computer progettati sotto l'ala di Steve Jobs è la completa assenza di ventole. Sembra che Jobs fosse terrorizzato dalle ventre per il raffreddamento e chiese costantemente ai propri ingegneri di fare in modo che non ce ne fosse bisogno. I computer Apple dovevano essere completamente silenziosi per non distrarre l'utente con ronzii, soffi o vibrazioni. Le intenzioni erano ottime, ma dissipare staticamente il calore che si crea all'interno di un dispositivo piuttosto compatto come un computer da scrivania non è mai stato facile. Già l'Apple 3 del 1980 si era rapidamente guadagnato una cattiva reputazione per l'altissimo tasso di guasti dovuti proprio al suo riscaldamento, e anche i primi modelli di Macintosh presentarono diversi problemi di questo tipo. In un computer così audace nelle innovazioni stride un po' l'assenza del colore. Infatti Macintosh nasce con un'interfaccia video in bianco e nero. D'altra parte la risoluzione di 512 x 384 pixel non è affatto male e visualizzata nel monitor integrato da 9 pollici appare molto definita. Tutto in Macintosh era grafico ed era gestibile con il mouse. L'utente era talmente incoraggiato a usare il mouse per compiere qualsiasi attività che la tastiera in questo computer non incluse volutamente i tasti freccia per costringere le persone a spostare il cursore del testo cliccando con il mouse nel punto in cui desideravano spostarsi. Il sistema operativo è davvero sorprendente, contenuto in un singolo floppy disk da 400 KB si carica in pochi secondi e include già il Finder, concetto presente ancora oggi in macOS. Chi utilizza o comunque conosce l'interfaccia odierna di macOS si stupisce sempre quando vede per la prima volta un Macintosh del 1984. Era già così, viene da dire, e effettivamente sorprende che la mela era già lì, in alto a sinistra, e non si è mai spostata, che la barra del menu e la logica con cui funziona è sostanzialmente ancora la stessa, che la gestione delle finestre non è cambiata di molto. Manca la doc, è vero, ma dal momento che il primo sistema operativo di Macintosh non era multitasking, non se ne sentiva di certo la necessità. System 1.0 permette infatti di eseguire una sola applicazione per volta. In realtà è possibile eseguire alcune piccole applicazioni a fianco di un altro programma principale. Si tratta dei cosiddetti accessori da scrivania, la calcolatrice, l'orologio con la sveglia, il blocco note e così via. Questi mini programmi possono essere composti da una singola finestra e riescono ad essere eseguiti in parallelo tra loro o in contemporanea con un altro normale applicativo grazie ad un trucco. Il sistema operativo li vede come dei driver, ovvero i piccoli software che normalmente permettono alle periferiche, come stampanti, dischi esterni o lo stesso mouse, di dialogare con il computer e che quindi devono per evidenti ragioni poter essere eseguiti in qualsiasi momento. I maligni potrebbero fare ironia sul fatto che 23 anni più tardi anche iPhone, o meglio il suo sistema operativo iOS, fino alla versione 4.0 non permise il multitasking, almeno per quanto riguardava le app realizzate da sviluppatori indipendenti. Negli anni 80 i principi del copyright applicati al mondo dell'informatica erano trattati ancora in modo confuso e non sempre applicati nelle aule dei tribunali. Steve Jobs temeva molto il rischio di non poter far valere i diritti sulle proprietà intellettuali riguardanti il software e fece in modo che nella memoria ROM del computer venisse nascosta una porzione di codice segreto, un vero e proprio easter egg che è possibile evocare digitando G4188A4 nella console di debug. Stolen from Apple è il messaggio che apparirà, e apparirà inesorabilmente anche in qualsiasi computer in cui dovesse essere stata montata una copia non autorizzata di quella memoria ROM. La stampa accorse Macintosh molto positivamente, sia quella generalista come il New York Times, sia quella specializzata come la rivista Byte Magazine. Byte criticò diversi aspetti tecnici, come la mancanza di un hard disk e lo schermo in bianco e nero, ma allo stesso tempo definì Macintosh come la più notevole evoluzione dei computer desktop degli ultimi cinque anni. Inoltre, occorre sottolineare anche che Macintosh non voleva essere e non era un'alternativa economica alla macchina di IBM, costando 2495 dollari, quindi circa 1000 dollari in più del PC dell'81. Parliamo di un prezzo di vendita che corrisponderebbe oggi a oltre 6000 dollari, un costo importante per un privato ed un investimento da valutare attentamente per aziende o liberi professionisti. Apple Corse ai ripari proponendone una versione potenziata già nel settembre dell'84. Il Macintosh 512K è identico al primo modello, che da questo momento fu ribattezzato Macintosh 128K, fatta eccezione per la memoria RAM, che fu quadruplicata. Questa singola modifica costituì un notevole salto di qualità perché con mezzo megabyte a disposizione fu possibile realizzare ed eseguire applicativi ben più complessi. Anche il prezzo fu ritoccato al rialzo, salendo di 300 dollari in più rispetto al modello iniziale. Durante il periodo di vita di Macintosh 512K andò in scena l'allontanamento di Steve Jobs da Apple. La letteratura e la cinematografia hanno prodotto materiale in abbondanza per ricordare questa fase drammatica, quindi non ci dilungheremo sull'argomento, ma ai fini di questo specifico racconto ci limitiamo a ricordare che in questo momento storico L'amministratore delegato della società era John Sculley, che Steve Jobs aveva assunto nell'83 convincendolo a lasciare la presidenza di Pepsi-Cola. Indimenticabile l'aneddoto della famosa frase con cui l'avrebbe convinto. Vuoi passare il resto della tua vita a vendere acqua zuccherata o vuoi avere la tua occasione per cambiare il mondo? Sculley in realtà aveva idee molto diverse rispetto a Jobs su cosa avrebbe dovuto fare Apple per impenserire davvero IBM. Aveva apprezzato l'Apple 2 per la sua notevole espandibilità ed era un sostenitore della open architecture. Vedeva l'utilizzo di tecnologie già diffuse e compatibili con altri sistemi come una grande potenzialità per penetrare nel mercato senza dover affrontare scalini troppo alti. Steve Jobs la pensava in modo opposto. Desiderava spingere su sistemi chiusi, innovativi ma completamente proprietari, in modo da offrire una reale alternativa al consumatore, permettendogli, ma potremmo anche dire obbligandolo, a scegliere in modo netto. Quando fu chiaro che Macintosh non aveva i numeri per prospettare un testa a testa con i PC, Scully si trovò in una posizione privilegiata, con voti sufficienti a estromettere jobs dal team Macintosh e assegnarlo ad altre menzioni con poco peso reale. Nel settembre dell'85, dopo una serie di scontri, discussioni e alcuni intrighi, Steve Jobs lasciò Apple per fondare Next, una nuova società che si occupò di progettare computer di limitato successo ma di notevole influenza per gli anni a venire. Sembra strano che una stampante possa fare la differenza nelle vendite di un computer, ma Macintosh deve moltissimo alla Laser Writer che fu venduta dall'85 all'88. Quasi 7.000 dollari per una stampante, circa 15.000 di oggi, possono sembrare una follia, ma negli anni 80 la stampa laser era un lusso per pochissimi. LaserWriter rese questa tecnica disponibile a molti più soggetti, sfruttando soprattutto la sinergia con il software PageMaker, che fu lanciato insieme alla stampante, il tutto proposto in esclusiva per Macintosh. Questa non era la stampante laser più economica sul mercato, HP vendeva già la propria LaserJet a circa 4.000$, ma la LaserWriter offriva il vantaggio di essere facilmente condivisa tra più Macintosh collegati tra loro con cavo Apple Talk, rendendo l'investimento molto più appetibile e dando così il via al mondo del desktop publishing. Un'altra periferica degna di nota nata insieme al modello 512K, fu il primo hard disk per Macintosh, chiamato semplicemente hard disk 20 per sottolineare la capacità appunto di 20 MB. Fu un passo obbligato per sottolineare che Apple giocava nel campionato dei computer professionali. Altri hard disk esterni erano già offerti da produttori indipendenti, ma utilizzavano la lentissima porta seriale, seguendo le specifiche dettate da Apple. La stessa Apple che giocò un po' sporco sfruttando per il proprio hard disk 20 la connessione alla porta floppy esterna che non era certo un fulmine ma comunque era in grado di raggiungere i 500 kbps. Nell'86 Macintosh 512k fu seguito a sua volta da un ulteriore aggiornamento chiamato 512 ke dove la e stava per enhanced ovvero migliorato. Il miglioramento risiedeva nel lettore di floppy disk, in grado di trattare fino a 800 KB di dati su ogni disco, a differenza del drive presente su Macintosh 128K e 512K che gestiva solo una singola faccia, limitandosi così a 400 KB. Il raddoppio dei dati memorizzabili su di un floppy fa pensare ad un miglioramento tecnologico importante, e lo era ma in realtà in questo caso Apple inseguiva anziché innovare, dal momento che proprio il 1986 fu l'anno in cui vennero introdotti per PC i primi floppy a doppia faccia e alta densità, in grado di contenere fino a 1,44 MB. Quasi contemporaneamente venne messo in vendita il Macintosh Plus, che rimarrà sul mercato per quattro lunghi anni, fino al 1990. Veniva venduto a 2.599 dollari con a bordo un intero megabyte di memoria RAM espandibile a 4 megabyte. La tastiera abbandonava lo stile minimalista dei primi modelli introducendo il testerino numerico sempre molto gradito a diverse categorie di utenti e introduceva i tasti freccia che erano stati banditi fino a quel momento da tutti i computer mouse centrici di Apple. A proposito di questo piccolo cambio di rotta abbiamo un commento di Johanna Hoffman che faceva parte della squadra iniziale di Macintosh e che disse quando stai cercando di diffondere una religione devi essere piuttosto rigoroso a riguardo. Dopo che hai convertiti puoi rilassare le cose. Il modello Plus introduce un'importante caratteristica che contribuirà a renderlo il Macintosh più longevo di sempre, l'interfaccia SCASI. E qui Apple fece da apripista, offrendo per prima, su un prodotto commerciale, una tecnologia di cui addirittura le specifiche non erano state ancora pubblicate ufficialmente. E infatti l'implementazione di SCASI su Macintosh Plus non è tecnicamente conforme al 100%. SCASI è un sistema di connessione di periferiche ad alta velocità che si può sfruttare per hard disk, scanner, stampanti, drive ottici e in generale con qualsiasi dispositivo che abbia la necessità di scambiare dati con il computer la sua implementazione iniziale del 1986 prevede una velocità massima di 5 megabyte al secondo per i tempi davvero generosissima possiamo pensare a scasi in modo assolutamente improprio come ad un antenato di usb sarà proprio l'introduzione di usb che avverrà solo nel 1998 sul primo iMac, a interrompere la presenza costante di scasi su tutte le macchine Apple, dal Macintosh Plus in poi. Continuando a parlare del 1987, fu l'anno in cui Apple introdusse un ulteriore modello Macintosh chiamato SE, acronimo di System Expansion, per enfatizzare la presenza di una porta di espansione interna collegata direttamente al processore e adatta per l'installazione di eventuali schede acceleratrici. È anche il primo modello a prevedere doppio floppy oppure l'installazione di un hard disk interno al posto del secondo floppy drive. Per l'occasione fu inoltre introdotto il connettore ADB per collegare tastiere e mouse. Questo tipo di collegamento sarà lo standard Apple per i successivi 12 anni. Anche in questo caso sarà poi soppiantato da USB. Un altro primato di SE è l'introduzione di una ventola di areazione, con buona pace di Steve Jobs e grande sollievo da parte degli utenti Macintosh Plus che tanti problemi riscontrarono proprio per la mancanza di un sistema attivo di raffreddamento. Nell'87 Apple iniziò a fare il proprio doppio gioco, lanciando contemporaneamente a SE un altro modello destinato all'utenza professionale, Macintosh 2, ha un design molto più tradizionalista, simile al PCBM dell'81 o alla all'Amiga 1000 dell'85, con corpo centrale separato da monitor e tastiera. All'interno troviamo una componentistica decisamente più spinta rispetto ai precedenti Macintosh, un processore Motorola 68020 alla frequenza di 16 MHz, da 1 a 8 MB di memoria RAM, un hard disk interno da 20 MB, ma soprattutto una scheda video in grado di visualizzare immagini alla risoluzione di 640x480 a 16 colori oppure di 512x384 pixel, la risoluzione originale di tutti i Macintosh in bianco e nero, a 256 colori. Certo, richiedeva un monitor dedicato e opzionale rispetto allo schermo di base, monocromatico, fornito con Macintosh 2 e i prezzi non erano per tutte le tasche più di 5.000 dollari per il computer in modello base con schermo in bianco e nero e oltre 7.000 per averlo dotato di monitor a colori. Parliamo di più di 15.000 dollari attualizzati ad oggi. Questo è il primo di una serie di altri 7 computer di fascia alta che seguiranno con progressivi aggiornamenti mantenendo sostanzialmente questo formato e la nomenclatura Macintosh 2 torniamo al Macintosh con forma canonica, dove avevamo lasciato il modello SE. Nel 89 arrivò un aggiornamento chiamato SE/30. Questo strano nome rimarca il cambio di processore, che dal 68000 del modello SE passò direttamente a 68030, seguendo di pochi mesi l'omologa evoluzione del Macintosh 2, chiamata Macintosh 2x per la quale si era adottata la stessa CPU. Il nome SE slash 30 nasconde una buffa curiosità. In tutta la linea Macintosh 2 si aggiunse la X al nome del computer che contenevano un processore 68030, ma nel caso del Macintosh SE si giudicò che sarebbe stato poco appropriato. Ma per chi amava i prodotti Apple e non aveva problemi di soldi, la vera star del 1989 non poteva che essere il Macintosh Portable, 7.300 per circa 7 kg di computer portatile, dotato di una versione a basso consumo del processore Motorola 68000, spinto alla notevole frequenza di 16 MHz. Il pezzo forte di questo computer è il display a matrice attiva, che offre una buona risoluzione di 640x400 pixel, per non parlare dell'autonomia. La sua batteria, al piombo, forniva 10 ore di utilizzo o di non utilizzo, dato che si rilevò che la carica svaniva più o meno nello stesso tempo anche con il computer spento. Lo schermo, seppur di elevata qualità, fu criticato per l'impossibilità di utilizzarlo al buio e per questo motivo all'inizio del 1991 venne aggiornato con una versione dotata di retroilluminazione che però finì per dimezzare l'autonomia complessiva. Il Portable ebbe scarso successo e fu ritirato dal mercato nell'ottobre del 91. Durante la breve vita di Portable e quella più lunga di SE e SE 30 Apple, forse prevedendo che la linea iniziale del Macintosh iniziava a vedere un capolinea, decise nel 1990 di tentare un allargamento della propria base di utenti, proponendo un'alternativa più economica con il Macintosh Classic. Questo computer è una sorta di revival dei primi modelli, con un ritorno al design iniziale, un po' mixato con le successive evoluzioni, ad esempio la tastiera che conservò tasti freccia e il tastierino numerico e il floppy drive da 1,44 MB, ed un prezzo molto allettante, 999 dollari perché si accontentava di un solo MB di memoria e nessun hard disk. Per tutti gli altri il modello da 2 megabyte e hard disk da 40 megabyte era disponibile a 1500 dollari il computer lasciò interdetti molti commentatori che lamentarono la totale mancanza di innovazione ma del resto non era questo l'intento di macintosh classic certo anche se il prezzo era molto inferiore rispetto agli altri modelli restava comunque elevato per un computer che nel 1990 offriva ancora uno schermo in bianco e nero e scarsissima espandibilità, ma una parte del pubblico lo gradì come valida alternativa all'acquisto di un ormai datato Macintosh Plus che stava ormai andando in pensione. Al Classic seguì il Classic 2: Se il primo si poteva considerare l'erede spirituale del Plus, il secondo Classic andava per così dire a omaggiare i Macintosh SE e SE30. Sarà l'ultimo Macintosh in bianco e nero, seguito a sua volta dal Macintosh Color Classic e Color Classic 2. Saranno gli ultimi Macintosh in formato compatto. Per una sorta di cortesia linguistica, la scocca frontale di questi computer presenta la dicitura Color Classic o Color Classic, dal dizionario inglese, su un inserto plastico separato, in modo da poter montare la targhetta corretta a seconda del mercato di destinazione. La serie iniziale lasciò così spazio ad una coda di numerosi altri modelli, legati in qualche modo alla gamma parallela dei Macintosh 2. Avremo la linea LC, che sostanzialmente andrà a sovrapporsi ad essi, offrendo performance e formati simili, ma a prezzi mediamente dimezzati, e i Macintosh Quadra, destinati a costituire la nuova generazione di fascia alta. Queste due famiglie andranno a coprire un intervallo di tempo compreso tra il 1990 e il 1995 e chiuderanno un altro capitolo, quello dei Macintosh basati sui processori Motorola. Seguirà la vasta gamma dei Macintosh basati su processori PowerPC che finirà per causare un po' di inflazionamento, contando su almeno una decina di modelli diversi nel periodo 94 97 ognuno offerto in varianti e case diversificati. Gli ultimi computer definiti dal branding tradizionale saranno le quattro varianti del Macintosh G3 del 1997, a cui seguiranno i G4, caratterizzati già dalla denominazione breve Power Mac. A questo punto era già iniziata la ristrutturazione operata da Steve Jobs, che nel 1996 tornò ad occuparsi della propria società, la società da cui era stato allontanato poco più di dieci anni prima. Apple stava vivendo una profonda crisi e chi meglio del fondatore poteva salvarla? Ma questa è un'altra storia da raccontare.